La riapertura delle chiese che abbiamo concordato con le autorità provinciali e sanitarie rientra anche per noi in quella seconda fase che in questi giorni è la protagonista dei dibattiti e delle discussioni in corso a tutti i livelli. L'auspicio è che questa rientrare nelle chiese sia l'occasione per ripensare un nuovo modo di vivere il Vangelo, un nuovo modo di abitare il nostro tempo. Anche nelle ore più oscure il Signore passa, è passato tanto in questi giorni e ci sta mostrando nuovi scenari e nuove opportunità. Evitiamo di finire in sterili polemiche e contrapposizioni. Questa è l'ora per insieme inventare il nuovo.